bentornati allora la volta scorsa abbiamo lasciato il buon Sakamoto nella prima parte della sua carriera ancorché sia una carriera che è partita decisamente col botto insomma è stato veramente un compositore di successo fin, fin dagli esordi sia nel, nel gruppo di cui faceva parte cioè gli Yellow Magic Orchestra eh, sia a maggior ragione anzi dopo ancora di più con la sua carriera solistica quindi l'abbiamo lasciato la volta scorsa dopo il successo e l'Oscar vinto per l'ultimo imperatore oggi proseguiamo il viaggio allora con Bertolucci l'abbiamo lasciato e con Bertolucci lo ritroviamo 1990 quindi tre anni dopo il grande successo dell'ultimo imperatore nuovo film di Bertolucci The Shattering Sky che nella versione italiana era il te nel deserto altro film molto bello con una colonna sonora di quelle assolutamente memorabili che ora andiamo ad ascoltare Che bella, eh? veramente, veramente immortale questa musica, una delle più belle scritte da, da Sakamoto. La carriera di Sakamoto quindi prende decisamente largo, anche se devo dire che le colonne sonore che rifiuterà saranno molte di più di quelle che farà. Eh, fa solo un numero limitato, di colonne sonora una quindicina nel corso della sua carriera, tutte però con progetti importanti, con grossi registi, oltre appunto a Bertolucci, e di cui musicherà ancora il piccolo Buddha nel 1993, ricordiamo l'anno prima nel 1992 Tacchi a spillo di Pedro Almodovar e poi una collaborazione su due film con Brian De Palma, nel 1998 con Snake Eyes che in italiano era omicidio in diretta e quattro anni dopo nel 2002 con Fan Fatale appunto di Brian De Palma. Oltre alla colonna sonora e oltre ai suoi dischi da solista naturalmente Sakamoto da sempre a mille collaborazioni in ambito pop con grossi nomi con David Silvian con Iggy Pop eh, con Caetano Veloso ma con tantissimi altri tantissimi altri artisti insomma tant'è vero che insomma, che la sua produzione è veramente un unicum eh, diviso però in tantissimi settori in tantissimi branchi in, in tantissimi stili e, e questo ne fa veramente un caso abbastanza unico nella storia della musica di oggi il nome di Sakamoto quindi negli anni diventa sinonimo di qualità e diventa sinonimo anche se vogliamo di quella intellettualizzazione del pop che, face... che ha fatto in modo che poi insomma quando in un disco ci fosse la presenza comunque di Luigi Sakamoto, quel disco immediatamente eh, avesse come dire un allure, un, un senso di, di, di, di qualità immediata nonché di quel, eh, di quel ponte, come dire, di quel ponte culturale che era stata, come dire, la mission tra Oriente e Occidente, che era stata, come dire, la mission di Sakamoto fin dai suoi esordi. Allora, definire lo stile di Sakamoto è un'impresa non ardua, ma è un'impresa veramente impossibile, perché sono stati talmente tanti i generi in cui si è, si è cimentato che è impossibile darne una definizione e dire Sakamoto faceva questo. Però per cercare di semplificare al massimo, e, e nella speranza che i suoi fan più accaniti mi produrranno appunto qualche semplificazione e qualche sintesi che devo fare possiamo diciamo così a meno io personalmente distinguo eh, la sua produzione in due grandi categorie la prima grande categoria sono le colonne sonore che a sua volta si dividono in due parti, la parte come dire più minimalista, quella fatta anche solo col, col pianoforte o con un numero di strumenti eh, più ridotto, pianoforte, sassofono, con gli strumenti a fiato ovviamente i sintetizzatori che non mancano quasi mai ne, nella sua musica e d'altra parte invece la musica orchestrale, musica orchestrale tonale musica orchestrale però che in cui c'è anche un uso eh, abbastanza importante delle mus della musica tradizionale la seconda grande categoria in cui io divido la musica di Sakamoto e la sua produzione è quella diciamo solistica o comunque quella come dire generalmente che potremmo definire di pop elettronico eh? in cui praticamente eh, lui in questo, in questo pop elettronico e sofisticato unisce sempre le sonorità sia della musica tradizionale giapponese ma anche della musica d'avanguardia, ma anche in certi casi della musica sinfonica occidentale, ci sono delle occasionali incursioni nel jazz, insomma per cui veramente, veramente difficile da, da catalogare. Altra branca della sua musica è sicuramente l'influenza che ha avuto la musica brasiliana e la musica africana, quindi anche qui mondi eh, lontani, anche se in qualche maniera collegati collegati culturalmente, ma insomma comunque musiche sicuramente di varia ispirazione. Poi c'è tutta la parte di musica ambient lounge che a mio gusto personale francamente non, non, non, non la gradisco nel senso che, che una qualunque tipo di musica che non sia fatta per, per essere ascoltata mediamente non mi interessa e voi potrete dire ma come allora la musica da film che è fatta appositamente su un'immagine sì ma infatti io amo la musica da film che poi possa essere anche possa anche vivere di una vita propria possa essere ascoltata anche indipendentemente dal film per cui è stata scritta altra parte della sua produzione la musica è per solo, per solo piano lui inizia a suonare il pianoforte all'età di 5 anni e praticamente il pianoforte non abbandonerà mai la sua la sua produzione lui produrrà una, una lunga serie di, di, di dischi solistici, di, di pianoforte solo o, o pianoforte con, con elettronica ma insomma in cui comunque il pianoforte è lo strumento principale, lo strumento assolutamente protagonista e altro settore ancora in cui si, si avventura è quello della cosiddetta musica glitch eh, probabilmente termine che a molti di voi sarà abbastanza sconosciuto è una musica non musica, nel senso che è una musica fatta dagli errori eh, elettronici che, che, che si sentono quando si registra cioè molte volte succede che si sta registrando soprattutto questo ovviamente accade nel digitale so, la logico era, era diverso e magari il computer va in crash e fa un... Un suono, un suono del genere. Ecco, il prendere quel suono, campionarlo e trasformarlo in un brano musicale, dove per musicale però non intendete necessariamente un qualcosa di gradevole all'ascolto, è lo scopo principale della musica glitch, che lui appunto affronta con lo stesso, come dire, eh, con lo stesso approccio con cui affronta tutte, tutti gli altri stili, cioè con molta curiosità, con molto interesse, con molto... Eh, con molta anche onestà intellettuale e sempre con una grande profondità e soprattutto una grande eh, perizia tecnica soprattutto a livello di sintetizzatori cioè, è uno che quando, le mette, quando mette le mani sul, su, sui sintetizzatori sa quello che fa e sa quello che vuole ottenere Abbiamo parlato di, di tutti i gruppi che, che Sakamoto ha volontariamente o involontariamente influenzato nel, nel corso degli anni, ma parliamo adesso di quali sono state le sue influenze. Quando gli veniva chiesto ma, insomma, quali sono le, le tue influenze, lui diceva che erano tantissime, fondamentalmente riconducibili a tre, a tre nomi, John Coltrane, i Beatles e John Cage. Allora non so se vi rendete conto che vi ho appena nominato tre, eh, tre diciamo, musicisti, insomma tre gruppi di, di musica estremamente diversi, cioè John Coltrane e il jazz, i Beatles la musica pop e John Cage è la musica sperimentale d'avanguardia assoluta. Per cui insomma eh, capite insomma, che lui nel, nel definire quelle che erano le sue influenze eh, già raccontava parte di sé, già raccontava parte di, di, di, di, del mondo enorme musicale che aveva in sé e che racchiudeva nei dischi che faceva e poi ci sono un paio di influenze che non sono sicuro che lui abbia mai come dire, citato fra le, sue, fra le sue principali però io le sento sempre soprattutto nella, quando lui fa la musica eh, orientale eh, con l'orchestra però io ci sento tantissimo Puccini ci sento tantissimo del Puccini appunto di Madame Abate, del Puccini di Turandotte insomma in tutta quella parte di Puccini appunto che, eh, che aveva fatto del connubio già dagli anni, eh, dagli, dagli anni 10-20 del secolo scorso quindi più di cent'anni fa eh, del connubio tra la musica occidentale e la musica orientale anche lì la mission che Puccini si era si era, posto, si era posto come, come obiettivo. Eh, ma non solo, io ci sento anche molto morricone, anche... tira di da, da, di da, di da, di da, da, da, da, da, da, da, da, da, e niente di male, anzi, voglio dire, alzi la mano chi di noi che fa questo lavoro, non è stato influenzato da Ennio Morricone. Insomma, quindi niente di male, insomma, anche altre, anche altre fasi più percussive, certi suoi ostinati fatti con gli archi, ricordano moltissimo la produzione di Morricone degli anni 60 e 70. Che dire quindi, in conclusione, che è stato anche un attivista di diritti civili, un antinuclearista convinto, soprattutto dopo l'incidente di Fukushima? Che a detta sua gli aveva procurato il primo tumore che lui aveva avuto alla laringe nel 2011. Tanto è vero che poi lui era apparentemente riuscito a sconfiggere questo, questo tumore e nel 2015 aveva fatto la colonna sonora insieme ad Alvanotto del film Revenant, Redivivo che per lui aveva appunto, considerando insomma che aveva dovuto interrompere l'attività per, per un anno e mezzo abbondante e che, che il tumore alla laringe avrebbe anche potuto avere conseguenze fatali, per lui fare il film Revenant, appunto Redivivo, era come dire un qualcosa di simbolico e riferito anche a se stesso. Fatale invece sarà il tumore che avrà il colon qualche anno dopo e che lo porterà appunto alla morte lo scorso 28 marzo. Bene, spero che la puntata vi sia interessata, se volete vi lascio il link alla prima parte del che mi ha fatto la volta scorsa riferito alla musica di Sakamoto vi lascio il link in descrizione qui sotto se siete su YouTube e qui sopra se siete su Facebook se la puntata vi è piaciuta vi invito a lasciare una traccia iscrivendovi al canale YouTube oppure lasciando un like sulla pagina Facebook delle Corone d'Ercole ci vediamo alla prossima puntata